voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico cardigan che io ho deciso di chiamare pan di stelle e per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della mondialina oro, un filato che ho utilizzato diversi anni fa e che sono felice di poter dire di avere adesso anche sul mio sito ci sono tantissimi colori, c'è questo ve ne volerò anche il nero e il grigio ma trovate anche il verde, il bianco l'oro, quindi veramente trovate tanti colori, uno più bello dell'altro sono colori molto lucenti, guardate qui quanto sbrilluciga e lo trovo fantastico per questo ogni gomitolo è da 100 grammi misura 250 metri per poter realizzare questo cardigan che è una taglia S ma come potete si potrebbe benissimo chiudere con dei bottoni quindi è molto comodo molto largo con le maniche lunghe io ho utilizzato eh, circa 500 grammi in realtà dell'ultimo gomitolo quindi del quinto gomitolo ho utilizzato pochissimo filato soltanto per terminare una manica quindi per una taglia M vi consiglio sempre 500 grammi per una taglia L invece vi consiglio 600 grammi voglio farvi rivedere anche gli altri due colori questo è il nero, questo è il grigio ma come vi ho detto ne trovate veramente tantissimi altri vi lascio il link in descrizione dove potete andare quindi sul mio sito ad acquistarlo vi ricordo però che per adesso le spedizioni sono ferme in quanto il mio spedizioniere è in ferie ma dal 29 agosto ricominceremo ad acquistare quindi potete, ah, a spedire, quindi potete sempre acquistare sul sito i pacchi verranno comunque fatti solo che partiranno dal 29 e naturalmente vi manderò il tracking in modo tale da poter seguire il vostro pacco una volta che è partito per quanto riguarda la lavorazione di questo bellissimo cardigan, forse alcuni di voi l'avranno già um, ricordata ehm, per il quanto l'ho utilizzata per poter realizzare il vestito Rimini, anche quello realizzato diversi anni fa e che ho indossato ultimamente postandovi le foto sia su Facebook che su Instagram. Quando ho rivisto il vestito e me l'ho indossato, mi sono detta uh, oh, devo rifare assolutamente qualcosa con questo punto, e quindi sono andata a fare questo fantastico cardigan che ha queste strisce molto forate con delle strisce invece molto piene e vi dico già che sto utilizzando sempre questo punto però in un'altra versione quindi con strisce molto più piccole e strisce ehm, piene un po più grandi per realizzare anche una maglia magari da poter mettere anche sotto è già in fase di lavorazione sarà il prossimo eh, video che vedete comunque per realizzare appunto questo eh, punto si fanno sette giri si lavora in giri di andata e ritorno partendo dal sotto eh, fino ad arrivare agli scalfi in quel caso poi si divide la parte dietro dalle due parti avanti e e si lavorano separatamente sempre in giri di andata e ritorno una volta fatto ciò poi si va a realizzare le maniche i giri sono sempre 7 ma diventano a tondo, quindi si modifica un po' l'inizio e la fine di ogni giro e um, ho poi fatto un piccolo striscia di maglie basse cioè un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura del cardigan in modo da rifinire un po' i bordini come vi ho detto potreste mettere anche dei bottoni perché come vedete si può chiudere tranquillamente io preferisco questo genere di cardigan che utilizzo soprattutto nelle sere d'estate quando c'è molta umidità o in autunno non andare a chiudere il cardigan in modo tale da che comunque si possa vedere ciò che si indossa sotto, però voi potete benissimo mettere il in bottoni per chiudere appunto la lavorazione detto ciò spero che anche questo cardigan vi piaccia che desiate realizzarlo se è così come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto poi o sulla mia pagina facebook incinentando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di incinentare e speruzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come elsa faccio molti di voi mi mandano le foto anche su whatsapp sono felicissimo anche di questa cosa il numero è disponibile lo trovate sempre quando faccio dei post sia su facebook che su instagram e da lì potete Contattarmi anche per fare dei acquisti eh, se volete non, non vi trovate con il sito. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato della mondia linea oro il colore che ho scelto io è questo marrone eh, però come potete vedere ci sono anche altri due colori, eh, questi sono tipo il grigio e il nero ma sul sito ne trovate tanti altri come il colore oro il colore bianco, il colore verde quindi veramente ne trovate tantissimi Lavorerò con l'uncinetto del numero 5 la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 catenelle più 1, questo per avere l'inizio uguale alla fine di ogni in giro nella mia lavorazione vera e propria andrò a montare 112 catenelle mentre qui io ne ho montate un esattamente 13 quindi un multiplo di 3 più una catenella che ripeto sempre per avere l'inizio uguale alla fine per una taglia m a questo punto io vi direi di andare a mettere almeno 6 motivi in più rispetto a me per una taglia l invece consiglio di mettere almeno diciamo 9 se non anche 12 motivi in più rispetto a me questa se la volete che si possa chiudere sul davanti quindi mi raccomando comunque in questo caso andate a prendere la misurazione del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avete più eh, grande aumentate questa misurazione di almeno altri 5 cm in modo da avere il cardigan bello largo che si possa chiudere e andate a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione tenendo sempre presente il multiplo di 3 più 1 detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle, che scusate, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza e ultima maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare di nuovo le mie 3 maglie alte non chiuse, entro nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Catenella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Catenella, successiva un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme. E di nuovo 3 catenelle eh, una 3 scusate, mi stavo tirando un po' di filo. E di nuovo 3 maglie alte, non chiuse. Vado una catenella, successiva realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Catenella successiva un'altra maglia alta non chiusa, catenella successiva un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme. 3 catenelle e di nuovo da fare tre maglie alte chiuse insieme quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro quindi andiamo a fare le nostre ultime tre maglie alte chiuse insieme 1 2 e 3 una catenella di separazione salto una catenella entro nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta ho terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro con una maglia eh, o avviate con una catenella o entrate direttamente dovete la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 quello che andremo a fare adesso lo dovremo fare per tutto il nostro giro quindi entriamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa e dobbiamo fare questo quindi per tutto il secondo giro andiamo a chiudere il secondo giro facendo sempre 3 catenelle salto le tre maglie alte salto la catenella entro nella terza che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il mio secondo giro mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 3 e 4, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, entriamo nell'archetto di 3 catenelle quello che andiamo a fare lo faremo per tutto il giro, entriamo dentro e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 bisogna fare questo quindi per tutto il giro terminiamo il giro entrando nell'archetto di 3 catenelle facendo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto entro dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta doppia e abbiamo terminato così anche il terzo giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro. E di nuovo, o vi alzate con una catenella o entriamo direttamente nella maglia alta doppia e facciamo una maglia bassa. E adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il secondo giro. Quindi 3 catenelle, entriamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto quello da 2 e vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e per terminare il giro, quindi facciamo sempre la stessa cosa per tutto il giro, per terminare il nostro giro, entriamo nella, saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza che qui aveva la quarta catenella che equivaleva la nostra prima maglia alta doppia e facciamo una maglia bassa. Abbiamo così terminato anche il quarto giro e Adesso andiamo a fare il nostro quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Entriamo nella seconda delle nostre 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte. Quindi una, due, e tre. E dobbiamo fare questo per tutto il nostro quinto giro. Prendiamo il filo, entriamo nell'archetto, successivo nella seconda catenella, e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte quindi una. 2 e 3 ancora prendo il filo entro nella ter nella seconda delle mie 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte una due e 3 ancora entro nell'archetto di 3 catenelle vado dove la seconda e vado a fare mie tre maglie alte una due tre e come vi ho detto bisogna fare questo per tutto il quinto giro terminiamo il quinto giro andando a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa sesto giro mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi entro nella maglia alta giro precedente e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva e continuo così per tutto il mio sesto giro, andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Quindi, molto sono giri molto semplici da fare, però danno vita a un motivo molto particolare. Quindi, continuo ad andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta ed eccoci qua stiamo finendo il giro e di nuovo una maglia alta all'interno della terza catenella per terminare il nostro sesto giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro settimo e ultimo giro che è uguale al sesto perché andiamo a fare 3 catenelle e ne a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi continuiamo così per tutto il settimo giro andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi sto per terminare il settimo e ultimo giro vado nella terza catenella che qui arriva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta e questo è il motivo che viene fuori con sette, i nostri sette giri adesso vi faccio rivedere come fare il primo perché qui abbiamo una base diversa qui avevamo le catenelle qui invece abbiamo la lavorazione quindi mi giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione vado direttamente nella maglia alta successiva vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa la maglia alta successiva e di nuovo maglia alta successiva una maglia alta non chiusa le chiudo insieme 3 catenelle e di nuovo tre maglie alte non chiuse andando a farne una in ogni maglia alta del giro precedente e 3 3 catenelle e si comincia da capo e naturalmente andremo a terminare con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta quindi ripeto questi sono i sette giri che andremo sempre a ripetere io vi dirò quante volte le ho ripetute per poi andare a dividere la parte dietro dalle due parti avanti dunque io ho ripetuto i miei motivi per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto ripeto il mio motivo per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo motivo il primo giro questo per poter contare poi gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme io ne ho un totale di 46 e ora tv se così ne ho messe 10 avanti dalla parte sinistra 10 avanti nella parte di ehm, destra 24 dietro e una per lato dove sono andata a mettere mio marcatore quindi ripeto avevo un totale di 46 gruppi di 3 maglie alte ne sono andata a mettere 10 sul davanti per ogni lato 24 dietro e una per lato dove sono andata a mettere il mio marcatore mi raccomando chi ha una taglia più grande di me dovrà andare a mettere sul davanti almeno per una taglia M direi um, due o tre gruppi di tre maglie alte sul davanti, il resto quindi dietro. Per una taglia L vi consiglio allora invece di mettere davanti almeno uh, quattro, se non anche, anzi no, cinque, se non forse anche sei, uh, gruppi di tre maglie alte sul davanti, um, sul davanti, poi il resto va dietro. Detto ciò io adesso vi faccio vedere come andare a fare sempre i giri di andate e ritorno, però ci fermeremo prima, in quanto come vi ho detto adesso lavoreremo in pezzi più piccoli perché andremo a lavorare le parti avanti quindi si incomincia sempre il secondo giro normalmente come abbiamo sempre iniziato scusatemi quindi andiamo a fare una maglia bassa all'interno della maglia alta 3 catenelle direttamente nell'archetto di 3 catenelle facciamo una maglia bassa di nuovo 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al marcatore dove vi farò vedere come terminare il secondo giro e poi come iniziare il secondo, giusto per farvi capire come agire quando ci troviamo qui dove abbiamo il marcatore, poi si continua a lavorare normalmente come abbiamo lavorato sempre i nostri giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora sto per arrivare al marcatore, vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, entro nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa e adesso giro la lavorazione. E vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima, 4 catenelle che sono mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi si continua a lavorare normalmente i nostri giri come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Poi andremo a fare la stessa cosa anche nel lato, nell'altro lato, e la stessa cosa anche poi dietro e poi cuciremo le tre parti insieme e andremo a fare le maniche allora sono arrivata alle spalle e ho ripetuto il motivo due volte, quindi sono ripartita dal secondo giro, ho fatto due motivi e ho terminato di nuovo facendo il primo giro del terzo motivo, stessa cosa anche da quest'altra parte stessa cosa anche dietro, in questa maniera il mio scalfo mi è venuto di circa 17 diciamo 16 centimetri e mezzo, adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con un certo numero 5 lavorere sempre lavoreremo sempre lo stesso punto però lo rivedremo in tondo quindi iniziamo subito a fare il primo giro e come primo giro questa volta inizierò invece che dal gruppi di tre uh, maglie alte chiusi insieme inizierò dai giri con le catenelle quindi gli archetti 3 catenelle Qui se vi ricordate noi abbiamo lasciato libero alla fine un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme perché questa è la parte bassa qui dove c'è la cucitura delle nostre due parti avanti, cioè la parte avanti unita con la parte dietro. Quindi entro qui nell'archetto di 3 catenelle, mi aggancio con il filo e vado a fare la mia prima maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e di nuovo da fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 vado qui nella maglia alta doppia e vado a fare orizzontale vado a fare una maglia bassa 3 catenelle salto una maglia entro una successiva sempre orizzontale e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle e di nuovo ne salto una e vado in quella successiva 3 catenelle e vado a fare questo per tutto il mio primo giro vi dirò alla fine come vi farò vedere alla fine come chiudere il giro e vi dirò quanti archetti sono andata a fare in totale quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro sto per terminare il giro in questo momento io ho 16 archetti di 3 catenelle quindi adesso andrò a fare l'ultimo ma chiuderemo il giro facendo una maglia bassa Prendiamo il filo, andiamo, dobbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia alta. Questo ci permetterà di evitare la ehm, chiusura che si vede a inizio e a fine giro, che va poi attorno al braccio, facendo in questa maniera. Quindi, secondo giro, di nuovo dobbiamo andare a fare il nostro eh, giro di ehm, catenelle, però a differenza di prima, stiamo lavorando in tondo, quindi andiamo a fare direttamente una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Vado a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, fatto l'ultima maglia bassa. Quindi vado a fare una catenella. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia bassa e vado a fare una maglia alta terzo giro di nuovo dobbiamo andare a fare il nostro giro di archetti quindi vado direttamente nell'archetto e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle maglia bassa nell'archetto successivo quindi devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro terminato il terzo giro vi farò vedere naturalmente come e iniziare poi il quarto sto per terminare il terzo giro vado a fare una catenella prendo il filo vado la maglia bassa e faccio una maglia alta andiamo a fare il quarto giro 3 catenelle che sono stata prima maglia alta rientriamo dentro e andiamo a fare altre due maglie alte una e due prendiamo il filo archetto successivo entriamo nella seconda catenella e di nuovo andiamo a fare i nostri tre maglie alte quindi una due tre Ancora archetto successivo, entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare le nostre tre maglie alte, 2, 3. Ancora archetto successivo, andiamo a fare le nostre tre maglie alte, 1, 2 e 3, entrando sempre nella seconda catenella. Quindi andiamo a fare questo per tutto il nostro quarto giro sto per terminare il quarto giro ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte entro nella terza catenella che qui o leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima quinto giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi molto semplice una maglia alta sopra ogni maglia alta questo è il nostro quinto giro non vi faccio vedere il sesto perché è uguale al quinto andremo a fare poi una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi ci vediamo direttamente al settimo e ultimo giro ricordatevi dopo il quinto giro di andare a fare un altro giro uguale andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta Sto per terminare anche il mio, quindi sesto sesto giro, ho fatto quindi il quinto e il sesto giro di maglie alte, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e andiamo a fare il nostro settimo e ultimo giro, quindi due catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, prendo il sfilo, vado alla maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa, ho quindi tre maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. 3 catenelle e ricomincio da capo una maglia alta non chiusa sulle successive tre maglie alte quindi una maglia alta successiva 2 maglia alta successiva 3 le chiudo insieme 3 catenelle e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive 3 maglie alte 2 e 3 e le chiudo insieme 3 catenelle e di nuovo tre maglie alte non chiuse una sopra ogni maglia alta una due e tre le chiudo insieme e vado a fare 3 catenelle continuo così quindi per tutto il mio settimo e ultimo giro vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare poi dal nostro primo giro quindi come vedete i giri alla fine sono sempre gli stessi li abbiamo modificati perché stiamo lavorando in tondo e quindi non più in giri di andata e ritorno però quello che viene fuori è sempre lo stesso motivo che abbiamo lavorato fino adesso sto per terminare anche il mio settimo ultimo, gi ultimo giro ho fatto le ultime tre maglie alte chiusi insieme vado a fare una catenella prendo il filo vado le tre maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta e adesso si ricomincia da capo quindi vado a fare la mia maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi stiamo ritornando a fare il nostro primo giro quindi questi sono i sette giri che dobbiamo fare per tutta la lunghezza della nostra manica. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andrò a decidere se fare anche un bordino intorno a tutta l'apertura del nostro cardigan allora ho terminato le maniche ho ripetuto il giro per il motivo per 6 volte 1 2 3 4 5 6 terminando così con l'ultimo giro del motivo quindi le tre maglie alte chiuse insieme e le 3 catenelle ho fatto anche la seconda manica e poi sono andata a fare un semplice giro di maglie basse attorno a tutta l'apertura del mio cardigan adesso devo solo decidere se cucire anche un bottone per poterlo chiudere o chiuderlo magari con una spilla però si può dire che il nostro cardigan è terminato